mi chiamo Maria Cecilia Verame vengo da Genova, sono socia di Quinta di Copertina che è un service digitale editoriale che si occupa di divulgazione della scienza della tecnologia e di formazione e sono venuta a Bit of History per uh, parlare per ragionare sulla condizione, la situazione delle donne nei confronti della tecnologia uh, della programmazione della robotica um, tenendo conto del passaggio fondamentale della formazione e quindi eh, degli strumenti che vengono dati all'interno della scuola perché anche le donne possano in futuro interessarsi e approfondire gli studi in questo settore.